Ciao, sono Fabrizio Falco, sto leggendo le novelle di Pirandello per Emons Audiolibri. La giara Piena anche per gli olivi quell'annata, piante massaie, cariche l'anno avanti, avevano raffermato tutte, a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. Lo zirafa, che ne aveva un bel giro nel suo podere delle quote a primo sole, prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contenere tutto l'olio della nuova raccolta, ne aveva ordinate a tempo una sesta, più capace, a Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricavano, alta a petto d'uomo, bella, panciuta e maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa. Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciaio di là per questa gara. E con chi non l'attaccava, don Lollò Zirafa, per ogni non nulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti. Così a furia di carta bollata e d'onorari agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, era mezzo rovinato. Mi piaceva capire com'è che ti eri approcciato a, a questa raccolta, perché hai scelto alcune novelle e non eh, altre. Innanzitutto, diciamo, il lavoro sul Pirandello, mm -hmm. lo stimolo di lavorare sul Pirandello mi è venuto da un, una riflessione sul, proprio sul, sul senso di Pirandello oggi, mm -hmm. che è partita dallo che dal, dal lavoro che abbiamo fatto con Luca Ronconi mm -hmm. eh, sì. sui sei personaggi in cerca d'autore Diciamo questa, il fatto come lui ha lavorato sul testo le riflessioni che ci ha fatto fare rispetto alla scrittura di Pirandello mi hanno portato a, a incuriosirmi e a cercare di approfondire in, in una certa direzione il lavoro sul Pirandello e quindi ho cercato di farlo attraverso le novelle cioè, la mia idea era di avere un'occasione in cui entrare dentro anche i testi e diciamo, appunto, penso di Giacomino era una di quelle che mi interessava eh, sviluppare perché c'era tutto un discorso sulla tematica familiare in Pirandello che mi interessava, diciamo, analizzare mm -hmm. studiare. Quindi l'idea, diciamo, è partita da lì. Poi si è un po' allargata e... e ho fatto una riflessione proprio più ampia sul... sulla... sulla parola proprio di Pirandello, sul mm -hmm. modo di, mm -hmm. come dire, di approcciarsi alla scrittura. Mm -hmm. Dicevano che il suo consulente regale, stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo di torno gli aveva regalato un libricino come quelli da messa, il codice perché ci si scapasse a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva intentare.